Buonasera carissimi, ehm, dichiaro chiuso il giveaway, eh, il regalo eh, che andrà al commento che mi è piaciuto di più e lo riceverete in questa busta senza pagare nulla perché pago tutto io e arriverà a Nana Komatsu. Quindi, Nana, mandami il tuo indirizzo, così ricevi al più presto questo pacco che hai visto eh, nel video precedente. In più ti ho messo dei campioncini di rossetto di Estée Lauder col pennellino. Quindi, mi raccomando, mandami subito l'indirizzo, così te lo spedisco subito. Vi avevo promesso di parlarvi di un rossetto che... Cioè, ci sono dei rossetti che hanno l'effetto rimpolpante e diversamente si può usare la matita, il contorno labbra per rendere le labbra più rimpolpate oppure come nel caso della palette che vi ho fatto vedere nel video precedente e che in realtà funziona, cioè dà proprio volume alle labbra eh, con, eh, facendo, eh, mettendo prima un rossetto chiaro e poi un rossetto più scuro, eh, ovviamente messo bene, di modo che l'effetto risulti labbra più carnose, ma con questo rossetto di Dior che si chiama eh, Montagne, scritto Montagne sarà francese: Matte che sapete che io vado pazza per i colori cioè io malgrado abbia dei prodotti poi se vedo dei colori particolari me ne innamoro e li prendo quando ho preso questo rossetto ho detto sicuramente cioè, non riuscirò a metterlo e in effetti se andiamo a metterlo vedete che mm, è abbastanza cioè non direi che proprio ci fa più belle, ma vi faccio vedere come con questo rossetto le labbra sembrano davvero rimpolpate. Andiamo a mettere o una matita, un matitone, o un rossetto scuro, preferibilmente sul violaceo o un rosa carico rosso si può fare ma ovviamente deve, deve essere un poco intonato a questo colore no? Ed ecco che, vedete, adesso io non so quanto riesca a rendere eh, l'effetto. Però vi assicuro che l'effetto rimpolpante c'è. Perché ovviamente si usa sempre un colore chiaro e un colore scuro e questo fa eh, risaltare di più le labbra. Non so se sono le luci, però... Non mi rende molto giustizia. Questo è il, sono i nuovi rossetti di Mar Jacob, color viol, violet. Mi pare sia il, il colore. Ripassiamo di nuovo un poco perché non deve notarsi. Vedete? Soprattutto sulle labbra inferiori l'effetto è notevole, ma anche sulle labbra superiori. Adesso la luce bianca riflette troppo e non si vede, ma con la luce del giorno proprio l'effetto è bellissimo, proprio bello. Vediamo le tampone un po', perché avevo sotto un gloss e eh, come una pirla non l'ho tolto. Ripetiamo. E poi vi farò vedere una palette di Chanel. Vedete, è proprio il contrasto del chiaro scuro che appunto però deve intonarsi, cioè le tinte devono un po' eh, come dire richiamarsi tra di loro. Perché se io mettessi un rosso, mh, stonerebbe un poco. Invece vado a mettere un viola, un rosa eh, carico e appunto l'effetto è di labbra più carnose. Ok ora vi faccio vedere un altro rossetto normale tolgo questo così potete capire la differenza ecco mettiamo un rossetto di Kate Von D e dovrebbe essere il numero Vediamo un po'. Tra l'altro questo campioncino mi è stato regalato da Sephora. Sapete che non regalano più neanche i campioncini, ma neanche più i mascara mignon, non regalano più nulla. Allora, Cathedral. Il colore Cathedral mi piacciono, eh? però a differenza dei rossetti che si vanno a pagare come questi di Dior. Eh? non sono così ricchi di emollienti e quindi e non durano quanto quelli però sono belli e eh, questi di Kate Von D. mi sono piaciuti e mi è piaciuto tanto un pennello che costa 20 euro che ha due punte ed è questo se, vo se volete se lo trovate o avete uno sconto prendetelo perché sfuma una meraviglia veramente bello ecco vedete sono meno rimpolpate eh? fateci caso ma sono meno rimpolpate se io ci aggiungo di nuovo questo vedete, sembrano già un poco poco più gonzie, mm? ok, ho reso l'idea, mi pare di essere stata molto chiara, non vorrei dilungarmi troppo, vi faccio, allora, intanto sappiate che le stesse palette della Urban Decay, che costano 59 euro, 50 euro sul sito di Sephora, sul sito di urbandecay.it le trovate a metà prezzo non so fino a quando proprio le ultimissime che se non avessi preso questa palette quasi quasi le andavo a prendere ma vi faccio vedere la Napoleonis Nea, neapolis scusate Napoleonis neapolis di Chanel che ha dei colori bellissimi e questa sarà la palette che andrà e i colori che andranno in voga con l'ultraviolet che ha lanciato eh, Pantone questa primavera. Questi saranno i colori. Continuerà quindi il verde, il rosa e l'ultraviolet. Vi faccio lo swatch. Questo è il più chiaro. Vediamolo sulla mano, ma sapete che sulla mano la resa non è mai uguale a quella dell'occhio. Si vede, no? È un perlato chiarissimo. Poi andiamo a prendere questo verde, che è un verdone. Perlato anche lui, lo mettiamo vicino. Poi vediamo anche sull'occhio, eh? perché adesso sono anche truccata ecco sull'occhio come vedete rispondono molto molto prima che sulla mano tra l'altro stamattina ho fatto un trucco simile poi prendiamo il marrone molto chiaro anche se sembrerebbe scuro E lo proviamo anche sull'occhio vediamo un po ecco vedete come scrivono subito subito sfumabili e sull'occhio rendono anche meglio andiamo a prendere questo verdino questo azzurrino e questo rosa verde bello eh mettiamolo sull'occhio vediamo dove mettiamolo su questo celestino vedete come viene subito il colore vediamo il celestino dove lo vediamo lo vediamo qua su questo dito Uy, che pigmentazione mettiamolo qua dove già c'è guardate come scrive sull'occhio, pazzesco ok prendiamo il rosa il rosa è opaco abbastanza opaco vedete mettiamolo sulla mano eccolo proprio color carne poi c'è il dorato un altro verdone verd... boh, non saprei definirlo un verdone questo sembra proprio il verde militare questo è un verdone e questo è un altro beige vediamo un po' c'è ancora sotto quell'altro colore un po' più chiaro però è anche lui molto chiaro e questo qua vedete un beige molto chiaro in genere queste palette le fanno sempre con due o tre colori opachi e due o tre perlati, metallizzati proprio perché vabbè, i makeup artist eh, dicono che bisogna usare il matte e il, e il metallizzato per dare risalto all'occhio e poi il verdone scuro che è questo lo mettiamo qua ok verde mettiamolo anche sulla mano e vediamo un po' il dorato eccolo qua e il dorato vediamo dove lo prendiamolo col pollice vediamo che dorato mettiamolo un po' qua ok e mettiamolo sulla mano eh? è un bel dorato ma eh, non mi sembrano dei colori a parte i, i verdi no questo verde qua che è molto bello molto particolare questo verdone e soprattutto questo che non si capisce se è un un verde un, è un verde militare e quindi va un po' sul marrone, no? Ecco, sono tutti dei bei colori, però diciamo che la, la particolarità del, del colore è questo verdino, molto particolare, e, e questi due verdoni, verde militare, verde, che a quanto pare si usa tantissimo. Mi piacerebbe farvi vedere la differenza, ma voglio farvi vedere anche la palette di Marc Jacob, allora, Mar Jacob, anche lui, al 50%. Mar Jacob, tutte le collezioni natalizie, se non vengono vendute, poi le, le mette al 50%. Fatevene ricordatevelo, se siete fortunate, come sono stata io. Guardate che bei colori. Allora, intanto sono metallizzate... E ci sono quasi tutti i colori che ha la Urban Decay allo stesso prezzo a questo punto sul sito di Sephora ma sulla, sul sito di Urban Decay questa palette con questi colori tutti metallizzati la vendono a 26-27 euro eh. e magari gli swatch li facciamo un'altra volta se, se li volete eh, lasciatemi il commento io vi farei soltanto lo swatch di questo perché io l'ho presa proprio per questi due colori che sono degli azzurri perché a me l'azzurro piace tantissimo ed è sempre molto difficile da trovare vedete che bel blu blu chiaro e anche questi, questi ombretti di Marc Jacob sono molto belli molto belli scriventi e poco polverosi e molto molto molto belli molto performanti vi faccio vedere lo vedete È un bellissimo blu proprio manca diciamo e l'ho presa per questi due colori che non ho e, che cosa volevo dirvi e se volete proprio tutti gli swatch fatemelo sapere nei commenti e nel prossimo video vi faccio vedere il mascara eh, come ottenere le ciglia finte e non mi ricordo cosa volevo dirvi vi lascio soltanto con una riflessione allora è stato vinto a Pinerolo in provincia di Torino un milione di euro Uno dice, eh, un milione di euro che cifra si è sentito male Dona tutto alla figlia. Ma che bravo papà! Io mi sono detta, ma scusate un poco, un milione di euro, oggi come oggi, ci compri forse un paio di appartamenti. Ora dico: questo qua sembrava ancora incavolato per la legge Fornero che non lo manda in pensione. Hai vinto un milione, ti puoi ritirare subito, andare in pensione, regala tutto alla figlia. Scusami ma sarebbe anche un po' più decoroso anche per la figlia che lui si, si abbigliasse in modo un po' più ordinato, bello, decoroso perché in fondo fa il posseggiatore, sempre vestito male, sempre in mezzo allo smog, non si è neanche fatto i capelli, la barba per presentarsi in televisione che lo intervistavano. Ma io voglio dire, ma certe persone sembrano non, non apprezzare il denaro, la bellezza, perché, ma in fondo, cioè, io dico, ma un milione non è neanche una cifra esorbitante, eh, se vogliamo, perché, cioè, io dico, almeno, cioè, pensa anche al tuo futuro, non è che devi, cioè, non è che tua figlia deve pensare a te, devi pensare tu al tuo futuro, ma io ho anche il sospetto che questo... Non gli sia bastato abbassato il milione ma vuole per forza arrivare alla pensione per prendersi i soldi della pensione perché se va via prima in pensione forse la pensione non gliela danno. Insomma signori siamo messi male 23 milioni di disoccupati in Italia e 3 milioni di persone che oltre i 3200 che sono già ammazzati per l'anoressia e che, di, del quale vorrei poi parlarne. Oltre il bullismo che imperverse, mi raccomando! Se siete vittime di bullismo, alzate subito la testa, chiedete subito aiuto a qualcuno, ma non abbassate la guardia, perché è per loro un segno di, ehm, di poco coraggio e vi mettono ancora di più i piedi in testa. Attenti! Non fatevi mettere i piedi in testa, alzatela subito la testa perché se no dopo sarà peggio. Io spero e vi auguro che non vi capiti, ma se vi capita chiedete aiuto subito, immediatamente. E per l'anoressia, che volete che vi dica, ne parleremo, magari in un, un 3.000 morti sono tantissimo, e 3 milioni di persone vittime di sette, plagio e, e, e storie del genere cioè ma ci rendiamo conto 23 milioni di disoccupati su 56 milioni di persone sono tantissimi, tantissimi auguratemi di riuscire a fare impresa perché io vorrei diventare una grande imprenditrice i sogni sono sempre gli ultimi a morire sognare è gratis quindi sogniamo, sogniamo Ciao carissimi, al prossimo video. Mi raccomando, Nana, ricordati di mandarmi l'indirizzo all'indirizzo che ti ho scritto nel commento. A tutti buona, buon anno! <ride> Ciao!